Siete pronti ai nuovi arrivi da Beauty Price. Tutte le colorazioni di CC Cream It Cosmetics Stock di tutta la linea di Clarins Paris Ovviamente non può mancare Zia Carlotta Per la skincare c'è Lancome Genifique Lancôme Absolu La fantastica By Terry Elena Rubinstein E il concentrato puro all'acido ialuronico di Facegram Bellissima palette di Diego Della Palma E questo sono io